Sanremo Young con la Clerici, cos'è, come funziona e come fare per partecipare. Nuova competizione musicale della Rai, Sanremo Young condotta da Antonella Clerici. Sanremo Young 2018 è il nuovo format della Rai, condotto da Antonella Clerici, la nuova competizione musicale si articolerà in 5 prime serate. Saranno trasmesse in diretta dal Rai 1 dal teatro Ariston di Sanremo, in onda tutti i venerdì in prima serata dal 16 febbraio al 16 marzo 2018, salvo imprevisti ed improrogabili esigenze di palinsesto. Il cast in competizione sarà formato da 12 giovani cantanti. Scelti attraverso tre passaggi, l'invio della domanda di partecipazione, selezione online da una commissione artistica, e infine le audizioni dal vivo. Potranno partecipare tutti i giovani nati a partire dall'1 grado gennaio 2000 e che, alla data del 31 dicembre 2017, abbiamo compiuto i 14 anni di età. Il cantante può partecipare proponendosi sia come candidato singolo oppure insieme alla sua band, ovviamente i suoi componenti devono aver compiuto tutti i 14 anni come spiegato. I cantanti si metteranno alla prova, e dovranno superare diverse competizioni, le loro esibizioni verteranno su canzoni edite, famose, prevalentemente in lingua italiana. Sanremo Young Tutte le informazioni necessarie per partecipare. Il nuovo format della RAI Sanremo Young ha dato avvio alla presentazione della domanda di partecipazione online. È possibile infatti candidarsi dall'1 al 31 dicembre 2017. Siccome i partecipanti sono minorenni è necessaria la delibera firmata da entrambi i genitori. I giovani cantanti saranno esaminati da una commissione artistica, composta dal direttore artistico Gianmarco Mazzi, da Antonella Clerici e dal direttore musicale Diego Basso. Avranno un valore determinante anche i profili social dei candidati i quali potranno pubblicare la loro esibizione sul web. La commissione artistica valuterà tutte le domande di partecipazione ricevute, selezionando i migliori, i quali sosterranno successivamente un'audizione dal vivo. Sanremo Young Eliminazioni e votazione. La commissione artistica sarà determinante per tutto il percorso dei giovani cantanti. Sanremo Young partirà da un totale di 12 ragazzi, ogni sera durante la competizione verranno eliminati due cantanti con un meccanismo di votazione. Sono previsti due sistemi di votazione, il televoto e il voto di una giuria del teatro Ariston. Nellultima puntata, prevista per il 16 marzo 2017, si sfideranno i quattro ragazzi giunti in finale e tra di loro ci sarà il vincitore.